Carissimi, è la 25esima domenica del tempo ordinario, come vedete sono qui, in questa piazza seduto e così come lo erano gli operai al tempo di Gesù, per la verità ancora oggi in alcuni luoghi delle piazze gli operai attendono che qualcuno li assuma, li prenda al mattino presto in genere per lavorare nella vigna, nei campi, penso a tanti migranti che che sono assoldati così e talvolta anche sottopagati per raccogliere i pomodori proprio qualche giorno fa viaggiando in auto vedevo proprio persone ripiegate nelle terre quasi tutte persone di colore ecco sicuramente Gesù aveva presente questo questa immagine della piazza che brulicava di gente, gente seduta ad annoiarsi, beh come sono io qui seduto, veramente non ho motivo di annoiarmi per la verità, però ecco erano sedute in attesa e il Signore li ha chiamati, e Dio chiama sempre e chiama a tutte le ore, il punto è questo, però ecco, ai primi che ha chiamato ha convenuto di dare loro un denaro che corrispondeva grosso modo alla giornata di quel tempo, per cui veniva fatta giustizia, veniva dato quello che era giusto per la giornata di lavoro a coloro che venivano chiamati alla prima ora, ma il padrone di casa che è Dio qui, è ovvio, viene in piazza più volte, quattro volte fino alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata sarebbe conclusa, è inverosimile che un padrone vada in piazza a prendere degli operai, come pure è piuttosto difficile che eh, si rechi più volte nella giornata. È chiaro che qui si vuole dare il senso all'insegnamento e si utilizza questo artificio per, per questa finalità e Gesù ci vuole far capire come appunto non può corrispondere a Dio, non possiamo noi corrispondere, cioè il nostro operato non, non può essere indirizzato a Dio con questa finalità, non può essere compiuto con un atteggiamento dout des, io ti compio un'opera buona e avrò la vita eterna, compio più opere buone e sono certo di avere la vita eterna, non la si guadagna così evidentemente, non è nell'ottemperare a dei doveri o moltiplicare le opere buone in generale che pure vanno compiute, certamente, ma è un dono di grazia dall'alto ed è uno stile di vita che noi dovremmo assumere, a tutte le ore il Signore ci chiama, ma nel momento in cui ci ha chiamato dobbiamo rimanere fedeli a quella vocazione di operai della sua vigna, è in senso di assoluto e certamente sono quelli maggiormente chiamati sono i suoi ministri, i consacrati, ma tutti noi, sia tutti i battezzati sono chiamati dal Signore. Ecco, ecco, è, è, diciamo, in qualche modo è, è prevedibile il mormorio della piazza, ma come? Noi siamo stati chiamati alla prima ora, abbiamo ricevuto un denaro e questi, che hanno fatto appena un'ora di lavoro, hanno ricevuto ugualmente un denaro. Il problema non è nell'ordine dell'ingiustizia, no? Subito si può gridare ingiustizia sociale, salario ecco, ingiusto, e no, non si può perché, come ho detto prima, il denaro è quello che era dovuto all'operaio per l'intera giornata, ma se io voglio dare di più. O voglio dare la stessa paga agli operai dell'ultima ora, perché me lo devi impedire? La bontà di Dio è sovrabbondante. Allora il problema non è eh, l'ingiustizia sociale, non è, è questa lamentela non scaturisce dall'aver riscontrato un'ingiustizia, ma piuttosto scaturisce da un cuore invidioso. C'è invidia, perché questi ultimi che sono stati chiamati ricevono la stessa ricompensa. Come accade spesso anche nei gruppi, nei movimenti, nelle associazioni, anche nelle comunità e e parrocchiali, ecclesiali. E gli ultimi arrivati eh, sembrano essere eh, trattati meglio, che il Signore li, li riempie di benedizioni, ma forse perché sono più generosi, probabilmente perché sono più genuini, eh, perché sono più liberi. Ecco, è un discorso molto complesso sicuramente, ma è facile comprendere che Dio è, è, è misericordioso e non si lascia vincere in generosità, è sovrabbondante la sua misericordia, la sua bontà, la sua grandezza, la sua gratuità. Buona domenica a tutti!